Ciao a tutti! Quale grande invenzione viene fatta nel Neolitico? La più grande invenzione dell'umanità è l'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento attraverso cui l'uomo riesce a cambiare il suo modo di vivere. Da nomade diventa sedentario perché un uomo doveva procurarsi il cibo se finiva le risorse alimentari perché finivano i frutti delle piante che l'uomo raccoglieva per cibarsi o la selvaggina scarseggiava doveva necessariamente spostarsi vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relativi alla storia. Ciao, ci vediamo al prossimo video.